Non so spiegarvi Perché questa cosa è successa Mi è arrivata una lobby Indicibile ragazzi non, veramente non so spiegarvelo Mi raccomando guardate il video fino alla fine per capire Quello di cui sto parlando La sfida è semplice l'avete letta dal titolo Ve la spiegherò anche in game Tanto, ragazzi, Vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E di attivare la campanellina Io ragazzi vi lascio a questo game Veramente che ha del folle Ok ragazzi ci siamo Lazy Lake, La sfida l'avete letta dal titolo Ogni kill che faccio Devo cambiare il mio loot con quello dell'avversario Molto spesso cambierò solo le armi in realtà Perché è la cosa che principalmente ci interessa Nel caso il tizio, soprattutto nelle fasi iniziali Nel caso il tizio non abbia ancora le armi Mi limiterò a prendere magari quelle poche che ha E poi a tenerle nell'inventario Non farò proprio uno scambio completo Stiamo attenti perché comunque esatto, il tizio dovrebbe stare a sinistra E se ne sta già andando Non ha ancora raccolto la cesta che aveva di fianco Bot, bot, ok, va bene Vediamo che arma aveva Nulla Per esempio in questo caso ragazzi Non posso raccogliere nulla Lì per esempio si stanno scannando, però Non so se ci voglio andare Se sì, perché poi dovrei per forza Necessariamente raccogliere le loro armi Non lo so Eh per esempio ora devo andare A raccogliere il lotto di quel tipo Ma c'ho anche quest'altro tizio qui Quindi non lo so Beh ma come siamo intelligenti Devo dire veramente Tutti e due Molto intelligenti Vabbè un bot Devo raccogliere questo fucile a pompa, quest'altro che c'aveva un assalto Vabbè, assieme ho un loot comunque semidecente Raccoglimi l'arma che mi stanno sparare Grazie. Non mi ricordo quale aveva questo tipo, mi pare questa Quindi aveva quella migliore tra le due, va bene Oh, sta qua no, Non lo sento, ma che? Ma che armai? Ah. Madonna, fra, un bot tra l'altro, che panico Mamma mia, devo cambiare loot. Non sono ancora abituato a questa sfida. Lo sto facendo da circa due ore e mezza. Però mi devo ancora abituare. Allora, calmi. Buono. Questo coso, ragazzi, io non lo so utilizzare. Non so. E addirittura. Basta. Oh mio dio, no, ho le scale al contrario, c ho le scale al contrario. Ok, non ce l'ho più al contrario, panico. Vabbè, diciamo che queste vanno bene, ragazzi. Niente, ragazzi, sono confusissimo. Vabbè, diciamo che questo è il mio loot attuale. Fatemi andare a vedere quello che c'aveva. Perché se c'aveva una pistola, è inutile che faccia anche il cambio. Ah no, c'aveva un fucile a pompa. Ok, devo cambiarlo. Ok. Sto rischiando perché tengo un Tizio alle spalle, lo so, lo so, lo so, lo so. Vabbè, tanto sono tutti i bot, raga. Bella notizia fino a un certo punto. Però. Il problema è che eliminandoli da lontano devo per forza scambiare le armi. E raggiungerli non è semplice. Ok. Altro medikit. Eh, non è mi semidecenti, però. Mi aspettavo di peggio a dirla tutta. Poi, io che qualche volta scambio le armi, qualche volta no. Un po' un clown. Oh oh. Uh, guarda che, se vuoi spararmi, devi sparare oltre il muro. Dov'è? No, oltre, oltre il muro. No, non devi. A parte questo, costruisce senza girarsi. L'uomo che costruiva senza girarsi. Ancora altra gente là. E oltre la montagna. Ah, questa è lontana, non c'è allora. Poi, mannaggia la misera, A tutta la gente piace quel fucile da caccia semiautomatico. Che è pressoché ingestibile. Ah, ecco che stavano a sparare. Dai, eh, ma quello. No, no, no, quello non lo posso sparare. Scherzavo, quello quando lo recupero più. 51. Bella. Andiamo ad un attimo quello. Questo, raga, devo aspettare che si avvicina. Non so perché mi abbia dato una lobby di bot, ragazzi. Non sparare. Non sparare. Non sparare. Oh, oh, è il professo di fatto uscire la skill. Sto bot. E namo? Veramente è ingiocabile. Basta. Ok. Uh, questo, questo accetto volentieri. Questo devo fare il cambio. Ok. Vabbè. Le <ride> 10 kill ragazzi È più fake di sempre queste Altro tizio qua sotto Speravo di trovare prima delle pozze piccole però è andata così evidentemente Però peperone è buono Corri Corri che la pesiffa non l'avevo vista Dai che sei più veloce Dai che anche lui è più veloce Questo c'ha la pistola No ti prego Dimmi che non sei pure tu Sei pure tu un bot Aspettate Che arrivo io E mi rubo anche le vostre kill Fermi tutti Fermi tutti Veramente, Mi scuso con tutti Non ho la più pallida idea Del perché mi sia uscita una lobby così Non so neanche più cosa sto raccogliere Non so neanche più cosa sto raccogliere Bah Fermati, eh nammo C'ho anche altra gente alle spalle, calmi ragazzi, calmi un attimo perché Devo stare un po' più attento, eh, perché così poca vita, pure se so bot. Ma vuoi una mano? Te serve una mano? Ok, uno di un attimo giù, che devo fare il change degli armi No, non c'è bisogno, ma lascia stare Non lo so, ragazzi, non lo so perché Non ho idea, non ne ho idea Non so neanche più che armi sto raccogliendo Aspettate, devo prendermela questa pistola o no? Non lo so, non lo so cioè la partita con 15 kill ragazzi non mi usciva che era Non lo so il paleolitico e solo così mi potevo uscire, con tutti i bot, insomma. A sto punto continuiamo, che già stiamo a 15 swap di, di inventario. Quasi quasi me lo concedo l'approvvigionamento, però. Magari ci trovo qualcosa di semidecente che posso utilizzare per fare una kill. Poi sarò costretto a ripassare chissà quale inventario inutile. Eh, esatto, esatto, buono. Questo. Esatto, abbiamo trovato un fucile a pompa oro. Ci sta, ci sta. Ho lasciato la pistola, tra l'altro, vabbè. Oh, tizio. È un nemico, eh, c'era uno scarma. Perché? Perché? Perché? Perché tutti così Oppure io però eh Questo tra l'altro c'aveva lo Scar Sì infatti Avevo sentito bene Vabbè Fate domande guys Perché non ho risposte Credo che mi si sia letteralmente Buggata la lobby Credo che mi si sia letteralmente Buggata la lobby il volo fra No Mi serve Nemico Grazie Ciao Ciao ciao Scar Ah tra l'altro questo è quello della taglia Ma no, fra sto dietro No eh, bravo bravo Hai messo bene il muro Ah no questo non è bot però dai Non è un bot Non è un bot è solo un povero tizio sfortunato al quale ho sparato attraverso il muro Ragazzi? Ah, ok Eccole uh, Eh, eh, E eh, invece, e invece, fratellino mio Bella, avete Un altro tizio E eh, vabbè Ok, bot, però Diciamo che le armi fanno sempre male a tutti, eh mm, Aveva un assalto questo tizio? Seri? Scusate, non lo vedo io uh, Ok, non c'è Vabbè, ciao Anzi, quasi quasi Tanto ormai <ride> Questa è un po' imbottata, tra l'altro Aspetta, fra Un attimo solo che ho 13 bouncer Dammi un attimo Andare in acqua? Dentro? Dove è andato? No, calmi, calmi. Cosa, cosa? Ah, devo cambiare loot. Aspetta, aspetta, aspettami, aspettami. Aspettami, aspetta. Uno, due. No, perché il tre è questo? Perché il tre è questo? Devo ricordarmi anche di lasciarle le armi. Altrimenti, io mi tengo le mie vecchie. E c'è uno utilizzo, le nuove. Vabbè, grazie di nuovo per lo scar, grazie per il lanciarazzi No, non mi ricordo se aveva il fucile a pompa Sì, ce ne sono tre per forza, ok, lo aveva per forza Però devo prendere anche il lanciarazzi, ragazzi, questa sfida Cosa è diventata questa sfida? C'ho 20 bombe, ma che cos'è? Ma io mi rifiuto L'ho bbaggata proprio tanto, raga Cioè, ma seriamente devo fare 22 kill facendo una sfida? Cioè, siete seri? Altro è il lanciarazzi, raga, non lo vedevo dall'epoca, non lo so 2000 mai Forse non sei un bot Sì Madò Fra Fra Calmi un attimo Un attimo. No, un, solo, un secondo Dammi Un solo secondo Che cringe Questo me lo devo killare per forza Con uh, quel lancia lanciarazzi raga È un must uh. Ok Un colpo Dov'è Dov'è Ce l'ho Ce l'ho Ricarica Ricarica Io mi chiedo e mi domando cosa sia diventato tutto ciò. No, ragazzi, io non. Io mi rifiuto di vincerlo questo game, non. Dovello? Ti prego. Fa, fa, fate finire questa cosa in fretta. Eh, finalmente, brava, bravo. vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Ti, ti, ti prego, sto qua, ti pre. Non anche tu. Ti prego, non anche tu! Non anche tu! Perché siete tutti uguali? Cos'è? Basta questi bot! Io, io non so spiegarvi perché tutto quello che è accaduto è accaduto. Non so darmi una spiegazione. Credo che forse ho acchiappato una lobby buggata. Non sono entrate persone, anche se dei player reali c'erano. Cavolate a parte ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Speriamo nelle prossime game di non acchiappare lobby di questo tipo. E noi boys ci becchiamo alla prossima, è stato un piacere.